che i nostri cavoli sono pronti a mettere dell'aglio grosso in pentola e un po' di olio facciamo eh, insaporire l'olio con l'aglio e intanto li mettiamo dentro due filetti d'acciuga che facciamo sciogliere. E nel tempo che si scalda e si scioglie l'acciugno mettiamo la pasta. La ciuca si è sciolta, mettiamo dentro il, il cavolo romano. facciamo saporire anche il cavolo tanto che è già cotto Siamo un pochettino la precottura Adesso andiamo a togliere l'aglio, dato che ha fatto il suo lavoro. Almeno così non ce lo proviamo nel piatto, che è un po' disgustoso uh, quando molti l'aglio, ma che fa molto bene. La pasta è cotta, cotta manca un, un minuto circa, andiamo a scolarla dentro, dentro ai alla... cavoli. Meschiata. Mettiamo su un po' di pepe o perlomeno a chi piace un po' di peperoncino. Vediamo se si asciuga, mettiamo dentro ancora un pochettino di acqua di cottura nella pasta. Così finiamo bene la cottura. Siamo dopo all'impiattamento, quando è pronta. Quando la pasta è pronta, andiamo ad impiattarla. Andiamo ad impiattare. la metta. mettiamo sopra per chi piace si può mettere su un po' di grana formaggio grattugiato buon appetito alla prossima ricetta mi raccomando vi aspetto sul canale iscrivetevi se vi è piaciuta la ricetta e lasciate un bel like ciao a tutti